Cui si insegnava che c'è un solo modo di essere donna, naturalmente un modo deciso dagli uomini, ma le cose a volte cambiano. Io ero sempre, non so, Silvestro Stallone in roccia, andavo a vedere i film di Cowboys, oh, no, no? certo non comprendeva questa dimensione, ho subito dinamiche di bullismo. la grande carica di libertà me la deve fare il femminismo calda, io sono madre. del 44 quindi a scuola andavo negli anni 50 no, però ancora il modello era quello cioè. della madre di famiglia e, e la... rifiutavo di essere costretta ad assumere una serie di comportamenti e di meccanismi propri del, dell'essere maschio ah, della vera... eh, ho passato i primi 45 anni della mia vita a pensare di me che non ero né una cosa né l'altra. La maggioranza di loro vivevano in funzione del riconoscimento dell'occhio maschile però. Da donna mi hanno condizionata talmente tanto che ciò che per me prima era naturale esporre al mondo, cioè i miei sentimenti verso un'altra donna, oggi distinto non li sento più naturali. Io mi ricordo che quando l'aspettavo in macchina, mi mettevo, e lei usciva più tardi, con la testa sotto il cruscotto. I miei anni mi hanno comunque consentito di esplorare me stessa, di arrivare a un livello di consapevolezza di me che... Se fosse usciva fuori la realtà io credo che avrei avuto dei problemi. Sì, però Ma... ho preferito evitare tu tentazioni, dici? diciamo così. Ma io ho interpretato un ruolo maschile per 40 anni, posso sostenerlo per due ore? Ingannando persino mia madre, voglio dire. Insomma. Ancora non, non c'è un, ma un matrimonio che, per cui la possa definire moglie, ma almeno mia consorte a tutti gli effetti. Sì. E volevo anche che potesse decidere eventualmente, se avessi avuto delle conseguenze, su quale iniziative prendere. Perché tu vuoi fare il transito? Devi spiegare che non è solo un fatto di Non è un fatto di sessuale, sessuale, sesso. Di sesso. Perché il sesso in sé non mi darebbe il problema della transessualità. Non vedo l'ora veramente di un mondo dove le etichette non esistono più. È una questione Ma... di identità. Cioè, io quando mi guardo allo specchio non mi vedo. Vedo un corpo che non si addice a quello che è detto. Più, più, più qualcuno bene. mi ha suggerito anche due, due Giuseppe, Giuseppe e con il bambino per una questione proprio di LGBT totale no? perché le due madonne col bambino era molto riduttivo ora quest'altro anno ci mettiamo due, due bambinelli? e un bambinello e due Giuseppe mi sta, Sembra, mi sta molto possiamo fare una bene. coppia maschile con una San Giuseppe allora eh, buona, buonasera a tutte e a tutti, eh, buonas tardes a todos perché io sto in Madrid, eh, nella capitale dei diritti LGBT e, e oggi eh, parleremo eh, di eh, donne omosessualità eh, tra eh, diritti, visibilità e conquiste. Abbiamo con noi eh, delle care amiche, sono soprattutto amiche prima e poi poi ospiti che sono Maria Laura Annibali che è, una, è una, un attivista, un'attrice, una documentarista e prima abbiamo visto eh, il suo eh, documentario, il suo ultimo lavoro eh, L'altra metà, metà del cielo, donne, il trailer abbiamo visto e è presidente dell'associazione di Gay, Gay Project. Poi abbiamo Patrizia Lomuscio, psicologa, e presidente del centro antiviolenza di scoprirsi, e Tittime Rafina, sessuologa, psicologa e ehm, vicepresidente dell'Arcigai bat eh, In questo momento il tema caldo eh, in Italia è eh, il fatto che appunto il DDL Zanna, la legge contro l'omotransfobia, è stata bloccata, c'è cioè stata la tagliola tagliata in Senato con il, pla il plauso, quindi con i senatori che applaudivano e ieri ci sono state varie manifestazioni in Italia, a Milano e a Roma. A questo proposito voglio fare solo un breve cenno eh, perché eh, i diritti delle persone L LGBT eh, sono eh, diritti eh, che eh, non sono acquisiti eh, in tutto il mondo, quindi non, tutti, non tutte le persone nel mondo hanno eh, la, pos la possibilità eh, di vivere e liberamente la, la propria sessualità quindi ricordiamo che in cecenia dove non, non riceviamo notizie abbiamo pochissime notizie eh, le persone eh, gay e lesbiche vengono perseguitate in russia eh, putin ha lottato ed ha ottenuto che il matrimonio omosessuale sia considerato incostituzionale quindi le unioni civili non sono possibili e in Ungheria, nella non troppo lontana Ungheria, sappiamo la legge che è stata approvata da Presidente Orban, quindi si vieta la diffusione di materiale omosessuale o per il cambio di genere ehm, per le persone eh, minorenni fino a che non hanno 18 anni e comunque c'è una, una, una censura della, della, della, di tutto ciò che può essere la produzione culturale ma anche educativa Uh, sessuale nelle scuole ad esempio della, della, del mondo uh, LGBT. E volevo dire che mh, oggi parliamo di donne omosessualità ma in realtà noi includiamo tutti, includiamo tutte le, le, <coughs> le, eh, tutti i generi, tutte le, le identità, tutte le persone che si riconoscono in qualsiasi in qualsiasi cosa loro sentono di essere e faremo un, una diretta magari più là ehm, anche con, con, altre, con altre soggettività, transessuali, transgender, quindi l'apertura è, è totale a questa cosa. Voglio puntualizzare soltanto una cosa, ehm, avete visto, io sto a Madrid, sabato qui c'è stata una manifestazione delle femministe radicali, e questo per puntualizzare, ho messo i video, eh, le femministe radicali sono per l'abolizione della pornografia e della prostituzione, ma sono anche trans escludenti. E questo è un po' il femminismo radicale eh, che è sia qui, ma anche in Italia. Quindi ha un'anima del femminismo. Poi c'è una parte del femminismo che, non è, che è liberale, eh, che non è per l'abolizione della, della prostituzione e della pornografia, ma anzi vede l'empowerment. Femminile in quella cosa e, e, e non è trans escludente sono posizioni diverse. E comunque, poi con Tetti Merafina eh, approfondiremo il fatto della eh, della della fruizione della pornografia lesbica eh, come prodotto del patriarcato, prodotto maschilista e capitalista. Ora lascio la mia parola, la, la parola alle mie ospiti, partendo da Maria Laura Annibali, poi da Patrizia Lomuscio, da Tetti Merafina. Qual è il vostro pensiero rispetto a quello che sta accadendo oggi in Italia, proprio per stare sul pezzo? Quindi DDL Exam. Maria Laura. Grazie, bene. no il microfono va via da solo io l'ho acceso adesso mi sentite pronto sì, sì, pronto ci, si sì, sì, ci sì, siamo sì. eh, io lo mi decenno perché io, sentiamo, io sento la mia la voce, voce. Ma non so se voi mi sentite. Ah, ecco, perfetto. Allora, eh, io sono ancora furente del, di quello che è successo l'altro giorno e, e, e penso che è stata, onestamente, penso tutta la, la mia anima, eh, cuore e cervello, che è stata scritta una pagina... Eh, ...talmente negativa nella storia d'Italia da questi signori che mh, dovranno veramente rispondere tra qualche anno, forse anche prima, ai loro figli, ai loro nipoti, eh, non solo del voto, ma della gazzara post-voto. Uno può votare differentemente da un altro gruppo di persone, può credere ad altre cose... E, e, la vita è questa la democrazia è questa ma il, quello spettacolo sceno che hanno poi scatenato veramente eh, credo che nel mondo ci chiederanno ancora che cosa può essere successo in Italia questo è il mio pensiero eh, io cercherò di andare a tutte le prossime manifestazioni salute permettendo eh, come sempre eh, trovandomi assolutamente eh, d'accordo su questa legge che non è perfetta assolutamente l'abbiamo detto tutti tutte tutto dal fin dall'inizio ma che era la più accettabile in questo momento storico sociale d'italia ecco questo è il mio pensiero Mm, grazie grazie madre laura prego patrizia e poi tutti buonasera a tutti a tutti eh, che dire ehm, io continuo a essere basita seppur diciamo in qualche modo c'era già nell'aria, diciamo che eh, c'era cioè, già nell'area tutta questa situazione io continuo ad essere basita da quello che è successo perché eh, è una pagina negativissima ecco della nostra Italia che non tiene conto purtroppo di, che è, di quello che è il mondo reale no? di tutto quello che succede eh, nella quotidianità delle vite delle persone e, mh, per cui sì, anch'io come Maria Laura ovviamente sono, continuerò ecco a lottare per i diritti di tutte e di tutti e quindi cercherò di essere presente nel più possibile in tutte le manifestazioni che ci saranno e cercherò di fare del mio meglio per portare riportare l'attenzione sul, sul tema delle, dei diritti delle persone LGBT grazie grazie patrizia e voglio soltanto aggiungere che qui da Madrid, capitale dei diritti LGBT, eh, l'impressione che forse anche la realtà, l'impressione ovviamente di, che hanno dell'Italia eh, politicamente, eh, mi dicono che è un'Italia eh, conservatrice, scusate, quasi dice conservatrice, eh, un'Italia ferma. Eh, però in realtà abbiamo visto a Milano, a Roma, c'è tutto un mondo. Che è molto più avanti della classe politica. E certo quello di applaudire in Senato, quello che hanno fatto in Senato è veramente un oh, po' non, non è una cosa bella. Ti ti prego. Sì, intanto buonasera a te e alle amiche con cui condividiamo questa diretta e a tutte le persone collegate. Ehm, mi piacerebbe poter dire che questo risultato è stato inaspettato, è stato... non ce l'aspettavamo, ma in realtà sapevamo benissimo che sarebbe purtroppo andata in questo modo. Ehm, era un'occasione veramente per uh, uh, riscattarci da, da, da anni di, di violenze, di discriminazioni, perché tutto il resto d'Europa va invece molto più veloce di noi, quindi era l'occasione per metterci al passo dal punto di vista dei diritti con uh, gli altri Stati europei. Invece ancora una volta abbiamo dovuto frenare uh, diciamo, la, la marcia verso appunto la conquista dei diritti, eh, ma appunto come dicevamo la, la parte peggiore sono proprio le esultanze, perché esultare per, uh, per questa decisione, per il fatto di aver affossato il DDL ZAN dimostra come... Uh, la politica è molto lontana poi da, dalla realtà, perché tutti quegli applausi dimostrano la, la noncuranza verso le violenze che subiscono le persone LGBT, perché poi siamo tutti bravi a fare i post di cordoglio, i post dispiaciuti quando un ragazzo e una ragazza vengono appunto uh, discriminati, vengono uh, colpiti fisicamente, psicologicamente, o i ragazzi e le ragazze a scuola che subiscono bullismo. Quando succedono queste cose eh, fioccano i post eh, su Facebook da tutte le parti politiche. Poi quando però c'è da fare un passo concreto verso la tutela di queste persone eh, si sono girati tutti indietro. Quindi questa cosa deve farci riflettere, però appunto, come diceva Patrizia questa cosa non ci fermerà perché noi continueremo a, a occupare gli spazi con... Uh, le nostre voci con uh, le nostre fonti di informazioni anche la diretta di oggi insomma è, è una dimostrazione che la nostra voce continua, continuerà a risuonare nonostante il DDR Zana abbia avuto questa battuta d'arresto però la guerra non è finita <ride> grazie Titti e, mh, io voglio dire che mh, e poi passo la parola a Maria Laura eh, e poi dopo a Patrizia nuovamente a Titti Maria Laura attraverso la sua vita eh, ha, ha fatto della sua vita una battaglia della sua vita ne ha fatto diciamo un'opera e eh, di un'opera eh, di, eh, di eh, come dire di eh, lotta per i diritti civili quello che io voglio dire qui è che abbiamo parlato di donne e omosessualità perché ne parlavamo anche prima tra noi perché mh, sappiamo che eh, la visibilità delle donne omosessuali eh, è eh, poca, cioè sembra che non esistano le donne omosessuali quando in realtà l'omosessualità femminile è molto diffusa tra le donne, eh, nel senso che poi ci sono donne prettamente omosessuali che lo scelgono, lo scelgono, lo sono, eh, ci sono donne che attraversano l'omosessualità. Ricordiamo che c'è la scala 15 delle gradazioni da l'omosessualità pura l'eterosessualità pure tutte le gradazioni comunque c'è tutto un mondo di donne eh, che hanno vissuto storie nella loro vita di passaggio per, per la vita intera si sono sposate hanno amato si amano e quindi è tutto un mondo eh, che non eh, viene raccontato non ci viene narrato, se ci viene raccontato, ci viene raccontato, ne parleremo dopo con Titti Merafina, con la pornografia lesbica, che a noi non ce ne può fregare di meno perché non ci rappresenta, perché è un prodotto del patriarcato, del maschilismo e tutto questo mondo bellissimo eh, di amore tra donne che abbiamo anche nelle, nelle artiste, pensiamo a Frida Kahlo con Tina Modotti, pensiamo a Sibilla Leramo, Sibilla Leramo ha avuto delle bellissime storie d'amore con donne eh, artiste quindi personaggi eh, tutto questo mondo è un po' soffocato non se ne parla eh, c'è paura di dichiararsi non ci, non ci si dichiara non ha, no, e invece qua abbiamo Maria Laura Annibali che è sposata con una bellissima donna la sua compagna, amicia che salutiamo e che della sua vita ne ha, ne ha fatto un'opera un'opera reale, viva, vera per tutti noi e per, esempio, e per essere un esempio anche per le nuove generazioni. Prego, Maria Laura. Grazie, aspetta che... ecco. Grazie, grazie dell'introduzione, grazie mille. Quando, eh, mi sono svelata i più perché io sono stata una lesbica velata eh, il mio è un tragitto è stato un tragitto lungo complicato anche perché i tempi erano quelli che potete immaginare io sono appunto del 44 e diciamo per molti anni eh, non ho capito o non ho voluto capire per condizionamenti, ecco perché voglio raccontare e nei miei documentari racconto la mia storia perché quello che è capitato a me, anche se adesso i tempi sono sicuramente migliorati rispetto alla mia gioventù, alla mia maturità, però io so ancora, come giustamente Dale ha detto, di questo sottobosco, altro che sottobosco, sottoforesta, eccetera, di donne che hanno paura di svelarsi per lo stigma sociale. In realtà, che poi è uno stigma che io conosco perfettamente eh, in varia natura, nel senso che io ho il primo stigma, che, ragazze mie, è <coughs> sgomitare per cercare di avere le stesse... Possibilità e probabilità di successo se è successo nel lavoro in qualunque campo rispetto agli uomini. Poi, poi sono lesbica da tanti anni, anche se ripeto l'ho voluto nascondere a me stessa e agli altri. E in più, <coughs> negli ultimi anni sono anche una donna grande, quindi ho il stigma della, della terza età che invece di che si dovrebbe pensare che come la diversità come la femminilità un valore aggiunto in realtà eh, proprio in faccia non me l'hanno mai detto però eh, qualche volta ho come dì, intuito che qualcuno potesse dire ma che cosa vuole sta babbiona tra virgolette? ossia ecco questa quindi io combatto da tanti anni ho oh, 77 anni, quindi da diversi anni sono quella parola che non mi piace. Io dico grande, se no dovrei dire anziana. E, e questi stigma li ho, me li sto portando addosso adesso, perché per tanto tempo eh, avendo come educazione il fatto che le donne della mia famiglia erano tutte, poi si sono sposate tutte anche giovanissime, eccetera, e il mio, il mio scopo principale, quasi più degli studi, perché lo dovuto poi finire, mi sono laureata da adulta lav mentre lavoravo, perché era quasi pure inutile la laurea, eppure mia madre non era una donna ignorante, essendo del 7 aveva fatto le scuole superiori, quindi era una donna anche con, con vedute sulla cultura molto ampie, ma era una donna molto, molto stigmatizzata per l'epoca che era vissuta e per il, il fatto che essendo una donna separata aveva secondo i suoi criteri e principi di dover rendere conto al marito pure separato che le sue figlie, noi eravamo due, erano, erano educate e vivevano come la prassi dell'epoca che poi non è tanto tanto cambiata neanche ora che le brave ragazze fanno degli studi ma la laurea è inutile poi se hanno un'attività la devono avere in proprio e poi si sposano e poi fanno i bambini eccetera io per molti anni ho cercato con tutta me stessa di seguire questa strada e poi finalmente ho capito che non era la strada mia ma sono andata in un altro guaio perché ho incontrato la mia compagna del banco davanti delle scuole tecniche e lì non avevo voluto per omofobia interiorizzata naturalmente far uscire fuori, è uscito ma è riuscito privatamente, io ho, ho avuto questa lunga relazione per oltre 23 anni e che è dovuta finire necessariamente perché era come spesso capita nelle coppie lesbiche una, eh, una relazione malata da gelosia spaventosa quando mi sono lasciata con la mia compagna ed era il io Ancora non ero completamente libera rispetto a raccontare di me che ero lesbica, la mia famiglia non lo sapeva, le, le, le, le mie vecchie amiche non lo sapevano e io non gli avevo manco, se l'avevano forse intuito loro, però facevo una vita piuttosto ritirata, nel senso una vita ritirata con la mia compagna, viaggiavamo moltissimo, facevamo tante cose insieme di carattere culturale ma eravamo un po', come dire, isolate, noi due e il mondo, ma non un mondo vicino, un mondo di conoscenze. Quindi, quando tutto questo dolorosamente è finito, e, e io mi sono potuta anche per gli altri, io ancora nel 2000 World Gay Pride, ho camminato sotto la bandiera animalista, capito, con un amico che non sapeva niente di me, sindacalista, quindi non ho finito il fatto di poter eh, esprimermi, ancora non c'ero riuscita. Poi finalmente mh, eh, sono che, cioè, sulla strada di Damasco, <ride> ho avuto un'illuminazione, l'ho raccontato alla mia famiglia, sono entrata eh, di soppiatto nel, al Digay Project, che è, sta, è, in battaglia era uscita dal Mieli e l'aveva aveva creato questa associazione e, e, e lì però sono sbottata. Sono sbottata anche perché volevo raccontare quello che mi era successo perché altri non, altri non, non, pote, non potessero cadere nelle maglie del nostro cervello, delle nostre paure, come me. E ho fatto il primo documentario. Eh, nel tempo eh, da direttivo poi sono sempre passando gli anni, sono diventata anche presidente dell'associazione, impegnandomi sempre di più nell'attivismo, nel volontariato, eh, è venuto il mio secondo documentario per raccontare altre storie. Io pensavo col primo documentario, io ho ritenuto, lo ritenevo il mio avevo poi avevo, avevo considerato il mio testamento spirituale invece sono, sono, sono, è stato richiesto che io continuassi questo discorso questo escursus nel mondo lesbico femminile romane non e è uscito il secondo documentario facendo parlare anche delle giovanissime fuori dalla scuola al liceo in un liceo qui di roma e, e poi però io avevo un'esigenza, un perché nel, ripeto, nel frattempo avevo conosciuto diverse eh, donne transgender, ossia donne che non erano nate donne, ma che vi giuro, tuttora dico, sono più donne di me, per, per tanti e svariati motivi, e che han, hanno fatto certamente quel lungo percorso, anche piuttosto doloroso, ma che le ha portate finalmente a riconoscimento di se stesse al mondo e con felicità. Come è stata grandissima felicità mia e poi col resto del mondo, col resto di chiunque mi contrasta. Adesso anche oggi come oggi, a 77 anni, io un po' pure per vedere di nascosto. L'effetto che fa, diceva Iannacci, quel cantante dell'epoca mia, e io trovo il modo di dire tutto a tutti che sono lesbica in maniera simpatica. Ironica, perché io dico sempre: Io faccio parte di una specie che non è in via di estinzione, anzi, non siamo, non siamo panda, eccetera. Così, e dal fruttivendolo, dal, dal droghiere al supermercato. Una volta un signore, perché ho trovato il modo anche lì di, di qualificarmi, un signore mi ha aspettato fuori. Io temevo, dico, che vorrà da me. E invece era una persona col quale poi ho fatto, degli, ho fatto un evento portando i miei film. Ecco, per me ormai la mia missione è raccontarmi raccon e raccontare i fatti che vedo intorno a me, e, e, e le persone che incontro e perché ripeto io credo che, che il fatto di aver incontrato l'amore a 57 anni quando pensavo che obiettivamente poteva pure finire così la storia mia sentimentale amorosa e invece aver incontrato una persona che ne aveva pochi meno di me quindi due donne adulte portare avanti un discorso che adesso sono a vent'anni, aver fatto un'unione civile e cercare in tutti i modi di dare l'esempio che non è mai troppo tardi, sia, sia sentimentalmente, non ne parliamo proprio, ma neanche per fare ciò che uno voleva fare da giovane e che non aveva potuto fare. Quindi mi sono cimentata e mi cemento, essendo laureata in scienze, Politiche nella politica. Nel, nel, so, avevo la passione di, di, del, del teatro del, di, del, del laboratorio teatrale, poi ho diventato compagnia teatrale di Gay Project per dieci anni e quindi ho sperimentato anche quello. Ho calcato il palco sia del, del Gay Village sia di altri teatri. Ho, ho ho fatto cinema e adesso addirittura c'è stata un'altra esperienza per me, non dico sconvolgente, ma positivamente, devo dire, siamo state, sia Lidia ed io, siamo state chiamate a fare addirittura le modelle per un brand internazionale, per una campagna dove ci voleva fare una sensibilizzazione sulle varie sfumature, i vari colori della nostra comunità e io noi siamo l'unica coppia nel mondo a, a, a, a parlare appunto della nostra storia e dei diritti anche dei persone con grande interesse e veramente un'esperienza un meravigliosa e quindi spesso ci chiamano insieme per dare questo, tra poco uscirà un, un, un calendario che ci vedrà insieme a tante altre persone per 12 mesi a tante altre persone con le varie famiglie le famiglie arcobaleno le famiglie allargate le famiglie di, con le persone però, e io lì pure come volontaria ho dato la mia disponibilità anche assieme a Lidia sempre per poter cercare di dare conforto alle persone che si trovano come noi grandi di età e che magari ancora sono nascoste di aprirsi perché adesso bisogna farlo e far vedere ai giovani che è un passaggio ecco questo questo insieme alla grande responsabilità che ho di essere presidente di GE Project è la mia vita. Grazie, la volevo grazie. raccontare grazie Maria, Laura. grazie Maria Laura. La potete seguire sul web, su internet. Poi prenderemo con, con Maria Laura. Allora, volevo dire due cose. Scusate, mi sono un po'. Uh, come dire, sono un po'. sono arrivata qui e... A Madrid che faceva un caldo pazzesco, sembrava estate, quindi ho, ho un po' sofferto questo cambio, cambio climatico e volevo rispondere a Maria Laura dicendo che l'amore non ha età, <ride> come anche in, una, in, una, in un bellissimo monologo di Franca Nave tutta casaletta e chiesa, No, eh, non tutta casa chiesa, ma sesso, grazie tanto a eh, coppia aperta quasi spalancata, perdonate, eh, l'amore non ha età. E, e, è vero quello che dice Maria Laura, ci sono anche molte persone adulte, eh, sposate, anche, questa è realtà, eh, eh, Cioè che nascondono la loro omosessualità. Sono magari, continuano, il marito continua a stare con la moglie, o la moglie continua a stare con il marito, e poi hanno questa omosessualità. O repressa o che vivono nascosta in realtà dovremmo un po' fronte di liberazione sessuale amorosa no? perché siamo la società ci impone dei ruoli, ci immette dei ruoli è molto bello il documentario di Maria Laura perché fa capire come una donna si trova incastonata in un ruolo, no? il ruolo della donna è quello di sposarsi, fare figli, essere madre, se non sei madre già vi vista strana, e tutte queste cose qua. E, e quindi in realtà eh, c'è tutto un mondo e siamo tanti, e sono tante le persone, non siamo, non siamo una, minoranza, non una minoranza, non credo che siamo una minoranza, che vive eh, dei sentimenti, di una sessualità, che non è quella imposta dall'etero patriarcato. E perché l'amore è amore e ci si può innamorare, e ci si può innamorare perché l'amore è così: arriva, eh, ti colpisce, ti prende, non ha sesso, non, cioè, ci si innamora, e può arrivare l'amore anche per una persona che era sempre convinta di stare in un determinato ruolo, in un determinato. Ora, con Patrizia Lomoscio andiamo ad affrontare un altro discorso che è quello della violenza del patriarcato sulle donne omosessuali e della violenza che c'è nelle coppie anche tra donne, no? Eh, perché c'è un, un ruolo di potere e perché è sempre un prodotto del patriarcato. Quindi eh, Patrizia, che è una psicologa e presidente del centro antiviolenza di scoprirsi, può, uh, può uh, dirci un pochino... La, la sua visione il suo pensiero su questa cosa grazie Patrizia grazie a te io volevo ringraziare Maria Laura Nibali per aver condiviso con noi la propria storia di vita perché questa possa essere sicuramente diciamo un'occasione per riflettere sulle, sui percorsi tortuosi che la, vita, che la vita ci mette davanti diciamo a ogni persona ecco, ognuno con le proprie ognuno nelle proprie differenze ognuno e ognuno nelle proprie differenze eh, certo eh, siamo, viviamo all'interno di una eh, cultura che è eh, eh, ancora molto basata sul patriarcato, ancora una cultura eh, che purtroppo vede ancora le donne in una situazione di subordinazione rispetto agli uomini siamo ancora in una cultura uh, che è anche in un sistema, quindi um, che è um, stato pensato dagli uomini, è stato pensato dagli uomini eh, non solo per gli uomini stessi, ma anche per le donne. E quindi questo diciamo, ci pone in una condizione ovviamente di, um, uh, come dire, di. Um, non mi viene il termine giusto ci pone in una condizione di in qualche modo um, secondaria ecco, rispetto al genere maschile. Um, sicuramente le donne sono uh, il genere più colpito ecco, dalla violenza del patriarcato, quindi dalla violenza agita dagli uomini sulle donne in quanto donne. Um, e che ovviamente si manifesta in diversi modi, quindi attraverso ovviamente violenze fisiche, psicologiche, sessuali, economiche, all'interno delle famiglie, ma anche all'esterno delle famiglie. E quindi immaginiamo anche sui luoghi di lavoro, quindi il mobbing all'interno diciamo dei vari contesti, no? Quindi parliamo di discriminazioni legate al genere. E quando parliamo di discriminazioni legate al genere, parliamo anche di omotransfobia, che quindi interessa tutto il mondo LGBT, soprattutto diciamo, con una specifica nota uh, che riguarda le donne lesbiche, perché loro vivono una condizione di difficoltà maggiore rispetto alle um, persone gay, trans, eccetera, perché sono doppiamente donne. Non so se mi riesco a spiegare. Quindi diciamo questa è una posizione molto molto, è una posizione molto, molto difficile, quella delle donne lesbiche, considerando che eh, in realtà eh, le violenze che eh, le donne lesbiche subiscono possono provenire dall'esterno, ma molto spesso provengono proprio dall'interno delle coppie, così come avviene tra le persone eterosessuali quindi um, um, anche tra le persone omosessuali ci sono um, coppie ci sono relazioni violente quindi ci sono uh, uh, relazioni violente che si caratterizzano uh, nelle stesse modalità delle, uh, delle relazioni tra persone omosessuali c'è quindi una persona che in qualche modo detiene il potere che quindi agisce la violenza per ledere la libertà dell'altro, in questo caso dell'altra, ehm, e quindi per ehm, tenerla in qualche modo sotto controllo e quindi limitarne la libertà. Ora, all'interno delle coppie eh, lesbiche si eh, manifestano delle tipologie di violenza che non sono solo tra virgolette le tradizionali, ecco, quindi ehm, la violenza fisica, la violenza psicologica, la violenza sessuale, la violenza economica, ma si, ci sono diciamo, delle violenze eh, che sono specifiche proprio per le, ehm, per le donne lesbiche. In particolare, ehm, una tipologia in particolare risulta essere eh, interessante, che è quella del closeting, cioè il fatto di forzare eh, il soggetto, quindi il, in questo caso la donna, a, mantenere, a nascondere il proprio orientamento sessuale e quindi rimanere all'interno dello status e del, del ruolo che non gli appartengono. Questa è diciamo, una forma di violenza che è molto ehm, presente all'interno all delle coppie LGBT, in particolare all'interno delle coppie elettriche. E Inoltre oltre, esiste anche diciamo, un mo, una modalità comunque di isolamento, uh, cioè tutti quei comportamenti che limitano i potenziali contatti con la vittima, um, con le persone e quindi amici, le persone più familiari a lei, ma uh, esiste anche un'altra tipologia che viene definita outing, per cui la vittima viene obbligata a smascherare, a rendere manifesto il proprio orientamento sessuale contro la propria volontà dalla propria partner. E, um, oltre quindi a minacce anche continue quindi, contro la vittima o contro i familiari e gli amici no, delle vittime. Uh, si tratta quindi di tattiche psicologiche, uh, per esempio come l'accusa di non far parte di una reale minoranza sessuale, oppure la necessità di dover, eh, di, di dover effettuare una scelta tra l'essere lesbica o l'essere eh, bisessuali. Um, cioè da, um, um, oltre alla costrizione di nascondere il proprio orientamento sessuale, e la propria identità sessuale, ma anche l'obbligo di doversi in qualche modo vergognare della propria esistenza e, proprio, e, e quindi... Mh, del proprio orientamento sessuale della propria identità di genere um, um, sto leggendo dei, dei, dei, um, delle ultime um, ricerche in tal senso e um, in realtà all'interno per esempio di una coppia lesbica, eh, non essendoci, eh, si pensa che diciamo, non essendoci eh, una figura maschile, la relazione tra le donne sia paritaria, quindi sia libera dalla violenza. Ma in realtà eh, non è così, ma inoltre spesso la violenza diciamo, domestica tra le donne lesbiche viene negata anche dalla comunità stessa e dalla società nel suo complesso, quindi diciamo, parliamo di una, um, di una questione che è um, molto da approfondire, ancora molto da studiare e eh, su cui è necessario um, uh, riflettere su che cosa possiamo fare ecco, per aiutare le donne lesbiche che si trovano in una situazione di violenza. Perché anche nel, coso, nel caso di una coppia lesbica, l'escalation conflittuale quindi nasce dalla volontà proprio di una partner ad esercitare un potere sull'altra e quindi determinare il proprio agire, cioè l'agire diciamo di, di quella partner. E quindi um, facendo valere la propria volontà e non tenendo in considerazione proprio i, i bisogni dell'altra partner. Ecco. Ovviamente... In sì, scusami. Patrizia, volevo dire que quello che dici tu è molto vero, perché eh, la relazione violenta nasce sempre dal fatto di che una persona agisce un potere e un controllo sull'altro, quindi io ritengo sì. tengo il potere, io ti controllo... Sì, sì. Eh, um, io ti anniento, io ti distruggo. Certo, certo. Ma io uh, personalmente ritengo che tutta la questione della violenza di genere e quindi uh, della violenza maschile contro le donne, della violenza uh, diciamo, sulle persone LGBT, uh, quindi dell'omotransfobia in particolare, sia legata proprio alla... Um, alla um, al bisogno di del controllo dell'altro o dell'altra per paura della libertà dell'altro e dell'altra, per bloccare la libertà dell'altro e dell'altra. E quindi, ehm, secondo me, noi eh, dobbiamo cercare di insegnare, e ehm, di insegnarci, ecco, ehm, come non avere paura della libertà delle altri e dell'altra anzi come um, vivere positivamente le differenze tra le persone perché così possano diventare ricchezza per tutti e per tutte E non è un lavoro io credo personalmente ritengo che eh, innanzitutto una persona deve fare prima un grosso lavoro su di sé no? e capire eh, conoscersi, ascoltarsi e capire laddove eh, si va a innescare una relazione di, eh, di potere, una relazione o un rapporto violento ovviamente la, violen la violenza come abbiamo detto è sempre controllo sull'altro, potere sull'altro, distruzione dell'altro quindi la mia volontà deve prevalere nella relazione rispetto all'altro eh, sì, Dale, una, una cosa importante che ho dimenticato. In realtà ehm, sicuramente è importante che le vittime facciano un percorso su se stesse per, come dire, diventare realmente consapevoli del fatto di essere vittime e quindi di trovare la forza di uscire dalle situazioni di violenza. Il problema, diciamo, della della violenza tra partner per esempio, è legata al fatto che la violenza arriva in piccole dosi, un poco alla volta un poco alla volta, un poco alla volta con un escalation che è sempre diciamo come dire, è sempre più crescente e, e quindi questo, questo causa difficoltà nelle vittime nel riconoscere che si vive all'interno di una relazione violenta. Quindi, diciamo, spesso per esempio, le eh, persone che chiedono aiuto al centro antiviolenza arrivano nelle situazioni di escalation già molto alte, no? Eh, quindi, magari dopo la violenza fisica pesante, quando in realtà prima hanno subito anni e anni di violenza psicologica o anche di violenza fisica, diciamo, tipo quella un po' più, tra virgolette, lasciatemelo passare, più leggera, come lo schiaffo, un pugno. Arrivano magari quando uh, il partner gli ha fracassato il cranio oppure gli ha, diciamo, non so, rotto il setto nasale, no? Questo perché fino ad allora, cioè fino a quando non ci sono degli eventi uh, eclatanti o fino a quando non si introduce un qualche cosa, un qualche stimolo particolare all'interno della, della vita, della mente, del, anche nel cuore delle vittime, in realtà non scatta quella scintilla che ti fa pensare che sono in una relazione violenta, è difficile, oppure anche chi ad un certo punto acquisisce quella consapevolezza del fatto di essere vittima di violenza magari poi fa fatica a chiedere aiuto perché è legata al diciamo, proprio partner, alla propria partner anche per questioni culturali ma anche per questioni economiche. Perché tante donne lesbiche, così come tante donne eterosessuali, vorrebbero emanciparsi dalle situazioni di violenza, invece non lo possono fare perché sono vincolate economicamente ai propri partner e alle proprie partner. Certo, certo. Poi, mm. Sì, sì, certo. Grazie, Patrizia. Poi bisognerebbe sicuramente eh, approfondire meglio anche le dinamiche di violenza, magari nello specifico, quello che ci hai specificato tu, che tipo di violenze possono nascere nelle coppie uh, tra donne omosessuali. Ora uh, andiamo ad affrontare un Tettina Rafina, l'amica del uh, sessuologo e psicologa, la pornografia lesbica. Allora, eh, in quest'ultimo periodo io uh, attraverso uh, un'amica cioè attraverso l'amica giornalista Elisabetti che mi ha messo in contatto con Ilaria Baldini, eh, sto approfondendo, studiando un attimino il mondo della prostituzione e della pornografia attraverso delle studiose abbastanza importanti e riconosciute a livello internazionale come Gil Denais, eh, che è una abolizionista, una, una studiosa eh, molto... Ehm, Molto attenta, c'è cioè una studiosa soprattutto sulla pornografia e prostituzione, che poi pornografia e prostituzione praticamente sono uh, estremamente eh, sorelle intime. E ora, uh, la pornografia lesbica, allora, dicevo appunto, noi donne omosessuali, eh, il mondo di noi donne omosessuali. Eh, e delle donne omosessuali eh, non, è, eh, non è visibile tanto che c'è la giornata per la visibilità lesbica come se dovessimo dire guardate le donne omosessuali esistono no eh, esistiamo esiste questo mondo ora eh, il mondo eh, il mondo omosessuale eh, dal, eh, dal patriarcato dal capitalismo e dall'industria eh, pornografica eh, viene eh, fatto vedere in un certo modo, che è quello attraverso la pornografia lesbica, che tra l'altro diceva Gilden Eis che questo tipo di pornografia viene considerata anche etica e lei dice ma non esiste la pornografia etica, no? Tra l'altro sono donne, come diceva Gilden Eis, queste attrici, non è che sono donne omosessuali, sono attrici che vengono pagate per girare determinate scene. E, e quindi eh, è, una, è una visione, un punto di vista quello della pornografia eh, tra donne, e lesbica, totalmente patriarcale, totalmente maschilista e totalmente capitalista. Perché vediamo che tutto l'aspetto del sentimento, dell'amore, eh, tutto quello che è la relazione di, tra due donne non esiste. E quindi, ecco, Titti, tu che sei sessuologa, che hai studiato e che sai molto di più anche rispetto a questa cosa, ecco, Parlaci un pochino di, di questo mondo, di questo... Tra l'altro voglio aggiungere una cosa, ehm, eh, questo, questo argomento, come l'argomento futuro che faremo il 14 novembre parlando di prostituzione e pornografia, qui non si sta condannando la donna, anzi noi siamo dalla, dalla parte delle donne, perché molte attrici hard sono anche, e molte pornostar sono vittime di violenze, hanno traumi, non stanno bene psicologicamente, sono persone dissociate insomma c'è tutto un mondo lì no? c'è tutto un mondo che non ci viene raccontato che esiste quindi in realtà quello che si condanna è il patriarcato l'industria pornografica il capitalismo e lo sfruttamento del corpo della donna però ecco Titti tu che hai studiato questa cosa e sai questa cosa dici tu, parla tu a te la parola Titti grazie, grazie ad Ale. Ehm, allora, sì, io direi che per, par cioè, per parlare di pornografia, eh, soprattutto tra donne eh, lesbiche, non si può fare una premessa su eh, quelli che sono gli stereotipi sessuali legati al ruolo di donna e di uomo, perché tutto parte da là. Eh, noi viviamo in un contesto eh, fortemente binarizzato, quindi in cui appunto esiste il maschile ed esiste il femminile è in base al fatto di appartenere a un genere o all'altro, tra l'altro dimenticandosi che esiste anche l'intersessualità, però questa è un'altra storia, eh, in base al, appunto al fatto di essere un maschio o femmine, bisognerebbe comportarsi in un certo modo. Questo è vero in generale, ed è vero dalla nascita, anzi prima della nascita, perché pensiamo a quante volte uh, alle donne incinte, alle donne in gravidanza, appunto la prima cosa che viene chiesta è che stesso sarà il nascituro, perché bisogna correre a comprare i fiocchi eh, azzurro o rosa. Quindi già da subito, in base appunto al, al genere di appartenenza, dobbiamo avere una serie di caratteristiche. Quindi se sei maschio devi essere forte, devi ehm, non, non essere particolarmente emotivo, devi fare un certo tipo di mestiere, un certo tipo di scuola. Al contrario, se sei donna, se sei femmina, Uh, puoi parlare di emozioni, ti puoi concedere di piangere, mentre ai maschi ovviamente no, perché non devono fare le femminucce, e, e soprattutto le donne sono molto più, diciamo, passive, nel senso composte, carine, coccolose, uh, da me si dice dove le metti, là le trovi, uh, nel senso che non ci si aspetta dalle donne che siano vivaci, particolarmente ruente, mentre al contrario dai maschi ce lo, ci si aspetta questo tipo di comportamento. Uh, questa netta divisione quindi di ruolo tra maschile e femminile ovviamente ha delle percussioni anche a livello sessuale, perché? Perché appunto anche qui, anche in campo sessuale, il genere di appartenenza culturalmente influenza il modo in cui ciascuno di noi si approccia alla sessualità. Quindi che cosa ci si aspetta di massima? l'uomo è quello sempre pronto a fare sesso, quello che se vede una bella ragazza pensa subito a, uh, a fare sesso, a come potersela portare a letto. Uh, è quello che ha sempre voglia. Nel, Nell'immaginario è la donna che si inventa: no, oggi non ho voglia, c'ho il ciclo, no, oggi c'ho mal di testa. Non è mai l'uomo che dice no, a fare sesso, è sempre la donna, perché, appunto, dalla donna ci si aspetta. A parte uno scarso interesse nei confronti della sessualità in generale, come se alla donna non interessasse fare il sesso, non, non gli interessasse uh, appunto trarre piacere fisico uh, dalla sessualità, dall'attività sessuale. E quindi ci si aspetta sempre che l'uomo a fare la prima mossa e che la donna, nei giorni in cui non si inventa il mal di testa, magari si concede anche, però tutto sommato potrebbe quasi farne a meno della sessualità. E quindi questo, ovviamente, questo tipo di schema eh, appunto culturalmente dettato, perché poi non c'è una verità biologica dietro a questo costrutto, si ripercuote ancora di più sulla sessualità tra due donne, perché se eh, appunto l'uomo è quello eruento, quello che ha voglia, invece la donna è quella più passiva, che aspetta la prima mossa, giustamente la domanda viene spontanea, e quindi due donne che fanno? Cioè, se nessuna delle due prende l'iniziativa, se nessuna delle due è interessata al sesso, che fanno due donne? Quindi c'è questa visione, poi, molto stereotipata, delle donne molto interessate agli aspetti più emotivi della sessualità, quindi magari eh, coccoline, abbracci, eh, appunto scambi di tenerezze, ma di sessuale alla fine non è che ci sia sto granché tra due donne. Eh, oppure ancora ci si chiede, ma tra due donne, non essendoci la, la penetrazione, perché appunto in una visione fortemente fallocentrica, in cui senza pene non si va da nessuna parte, due donne che fanno? Cioè sì, si guardano, fanno delle cose magari pure piacevoli, però alla fine non è vero sesso, è come se fosse tutto un lunghissimo preliminare, in cui però non si arriva mai al dunque. Uh, e anche qui una visione ovviamente sbagliata, perché... In realtà questa è una visione sbagliata anche che riguarda le coppie etero, perché anche nelle coppie etero c'è questa visione uh, molto fallocentrica in cui senza penetrazione non, non, non, non, si, non è vero sesso se non c'è penetrazione. Se pensiamo anche a quando uno racconta la sua prima volta, pensa appunto a quando uh, c'è stata la prima penetrazione, senza dare rilevanza a tutto quello che c'è prima, perché anche quello che c'è prima, dal bacio a... Uh, il petting, o oh, chiamiamoli come vogliamo preliminari non mi piace perché quelli che sono considerati preliminari in realtà è già sesso è già sessualità quella quindi bisogna sganciarsi dalla visione secondo cui solo se c'è penetrazione e sesso tutto il resto è un grande appunto contorno uh, quindi dicevo anche le coppie etero dovrebbero un attimo sganciarsi da questo modo di uh, pensare alla sessualità molto performativa da, dal punto di vista maschile eh, e questo lo vediamo poi nella pornografia lesbica, in cui molto spesso eh, diciamo, gli scenari, il modo in cui vengono rappresentati i film eh, pornografici lesbici, hanno una trama molto ricorrente, ovvero si apre la scena con due barra tre donne che fanno delle cose, che si intrattengono tra di loro, che sì, si danno piacere in qualche modo solitamente tramite o il sesso orale o uh, l'utilizzo magari di sex toys. Poi vediamo in lontananza uh, l'uomo, quindi il maschio alfa che sta lì in maniera molto voyeuristica a guardare tutta la scena e quindi a guardare queste donne che giocano tra di loro. Uh, alla fine che succede? Questo maschio alfa ovviamente entra nella scena, irrompe nella scena. Perché lui è il portatore del magico pene che eh, darà finalmente piacere a queste tre donne che provavano a fare qualcosa, ma alla fine, senza appunto il pene, poco avrebbero, non avrebbero avuto piacere. Questo tipo di scenario, che appunto è molto ricorrente nella pornografia mainstream, quindi quella un po' che vediamo tutti, eh, porta da una parte a concepire... Mh, diciamo la, appunto l'omosessualità delle donne come qualcosa di effimero, cioè le donne non sono vere lesbiche, eh, ma al massimo sono o bisessuali, oppure delle donne etero talmente tanto disinibite che eh, sono disposte eh, a fare sesso anche tra donne. Quindi vediamo come eh, appunto l'omosessualità delle donne venga totalmente invisibilizzata, venga Uh, appunto è portata in secondo piano perché l'importante è che alla fine arriverà questo uomo che le farà capire quanto una donna non può stare senza un uomo anche a livello sessuale è imprescindibile che uh, in una coppia o uh, comunque in, una, in un atto sessuale alla fine la penetrazione, quindi l'uomo, la presenza dell'uomo è imprescindibile ovviamente questa è una visione stereotipata Uh, poi anche il fatto che uh, diciamo la sessualità tra donne è uh, fine a se stessa nel senso che nel nostro immaginario poi la sessualità porta uh, alla procreazione questo è un preconcetto che ci portiamo dietro e infatti quindi nella sessualità tra donne uh, è fine a se stessa perché fine al piacere finalizzata esclusivamente al piacere e questo quindi va a cozzare con l'immagine di donna materna, che si sì, fa sesso perché le piace, però in realtà è perché vuole restare incinta e vuole dei figli. Quindi questo ci dice il nostro immaginario culturale, il nostro retaggio culturale. E, e soprattutto poi nei, nei, nei, nei, nei porno lesbici queste donne, eh, a parte essere sempre bellissime, perché? Perché c'è l'idea che le donne mascoline sono quelle le vere lesbiche e quindi non intratterrebbero mai delle relazioni con degli uomini. Quelle invece che vediamo nei film porno sono sempre appunto bellissime, piccolo inciso con delle unghie stratosferiche che io non so mai come fanno a non tagliarsi, a non farsi male, non l'ho capita ancora questa cosa, però appunto sono talmente belle da essere piacevoli allo sguardo maschile, quindi devono essere belle appunto per l'uomo che prima o poi arriverà. Quindi, come dicevamo all'inizio, è un tipo di pornografia che uh, va molto a servizio dell'occhio maschile, dello sguardo maschile. Uh, viene meno tutta la, compo la componente di, uh, di, diciamo, di sessualità, non voglio dire tipica delle donne, perché anche qui torneremo sullo stereotipo che le donne sono necessariamente più dolci, più sensibili, fanno una sessualità più... Uh, garbata e meno violenta perché non è questo, anche le donne possono ovviamente avere una sessualità molto più spinta uh, fare che ne so BDSM qualsiasi altra cosa però appunto nella pornografia lesbica notiamo come appunto uh, c'è sempre l'uomo appunto che andrà a salvare queste donne uh, dalla loro omosessualità che Uh, ric ric diciamo fa ricordare un po' purtroppo la cosa che è, si è donne, si è il donna lesbiche finché non si arriva, arriva l'uomo giusto e questa è una cosa che troviamo spesso anche nei coming out femminili delle donne appunto lesbiche dove appunto la prima cosa che viene detta è ma non puoi essere sicura perché magari tu finora non hai trovato l'uomo giusto e quindi pensi di essere lesbica e quindi questo anche nella sessualità tu non puoi dire di essere lesbica se non sei mai stata con un uomo, come se appunto fosse un passaggio imprescindibile. Cioè, voglio dire a questi cari uomini che alcune donne fanno volentierissimo a meno dell'uomo, ce ne facciamo una ragione, non c'è bisogno di aver provato tutto nella vita, perché a questo punto vale anche il contrario, non puoi dire di, essere, di non essere gay se non l'hai provato. Quindi eh, ognuno deve essere libero di sperimentare la propria sessualità come come meglio ritiene, eh, assecondando sempre se stessi, sempre il proprio volere. Quindi, eh, diciamo, anche qui non è vero che eh, se non l'hai provato non lo sai. La sessualità, poi in generale, la sessualità tra donne è vera sessualità, anche se manca la penetrazione e potrebbe non mancare, perché tra l'altro parliamo di corpi femminili, ma ci sono donne lesbiche magari dotate di pene, perché appunto parliamo anche della sfera trans, quindi anche qui dare per scontato che tra due, donne non ci sia tra due donne lesbiche non ci sia penetrazione, anche qui è fuorviante. Quindi questo ci dimostra come l'essere le diciamo umano è sfaccettato all'inverosimile, la sessualità altrettanto, quindi è impossibile, difficilissimo poter incasellare tutto, quindi diamoci la libertà di fare quello che ci fa stare bene e basta, cioè senza dover incasellarci per forza in stereotipi. Certo, grazie a tutti, perché sinceramente io non sapevo che nei film porno lesbici succedeva questo, che c'era il maschio in agguato che poi veniva, perché non vedo porno, non li vedrò mai, mi perdonate, io sono una, una poetessa e sinceramente sono ancora un po' una romantica, quindi non, non ho interesse a quel tipo di fruizione, sinceramente non mi interessa proprio. E, però è interessante quello che dicevi tu, Titti, eh, che innanzitutto la donna, donna, le donne che devono essere bellissime, quindi in un qualche modo anche molto etero-contestualizzate, no? eh, queste donne che fanno questi film porno eh, lesbici, che tra l'altro, come diceva la Gildenheim, non sono donne omosessuali, quindi sono donne che vengono pagate per fare quel tipo di, eh, di prestazione, quel tipo di film. E poi quest'uomo, questo maschio alfa in agguato, che appunto che poi è, tra l'altro ritornando, cioè la visione atavica maschilista, proprio la totale visione atavica maschilista è quella dell'uomo che, che vuole stare con due donne. Questa è proprio la visione maschilista, maschilista totale, e quindi anche dell'uomo che guaieristicamente vede due donne insieme. Quindi la formucraifia lesbica non è altro che una visione maschile patriarcale e patriarcale e non è la visione del, dell'amore tra donne, delle relazioni tra donne, di tutto ciò eh, che, è mondo, che è il mondo femminile. Oh, Ora, sì, volevo aggiungere uh, solo una cosa, sì. uh, se ci pensiamo um, alle donne... A etero per dire, è concessa la licenza omosessuale, cioè noi siamo abituati, se due donne tra di loro, eh, etero, però pensiamo a due amiche, si danno un bacetto, si abbracciano in un certo modo, alla fine nessuno sta lì a puntare al dito, sono due amiche che si vogliono particolarmente bene. Lo stesso tipo di eh, diciamo, affettività, due uomini etero, non se la concedono proprio, quindi mh, vengono molto etichettati se uh, due uomini si abbracciano e si scambiano un bacio. E questo quindi si ripercuote anche nella pornografia. Quindi ci sta che due donne, anche se etero, vogliano intrattenersi sessualmente tra di loro, la stessa cosa non è concessa agli uomini uh, che invece sarebbe minata la loro virilità se uh, avessero rapporti sessuali tra uomini, anche appunto se fosse uno e basta, perché ci può stare, sarebbe comunque uh, non visto di buon occhio, rispetto invece a due donne. Certo, grazie Titti, questo è verissimo. Io uh, riprendo da questa cosa di Titti dicendovi che il 14 novembre faremo una diretta su pornografia e prostituzione, quindi violenza, donne, patriarcato, pornografia e prostituzione, cioè tutto quello che non viene visto, tutto il sottobosco, tutti i retroscena che c'è dietro l'industria del porno e della prostituzione. E con, mh, dicendo appunto che molte donne eh, allora qui ci scrive un uomo e che dici ma il porno io lo leggo vediamo eh ma il porno è solo un mezzo come dici Titti molto asservito all'uomo di leggero sfogo per l'uomo un mezzo creato in funzione dell'uomo è sempre più squallido grazie Walter perché è bello è vero e grazie Walter che ci hai dato un commento poi se viene da un uomo è molto bello sì Uh, qui non è... Mh, io ritorno a dire che eh, parlavo l'altro giorno qui a Madrid con una cara amica, eh, parlavamo del discorso delle femministe che vogliono abolire il porno e la prostituzione. Io, vabbè, sarò sempre un po' idealista, un po' romantica, no? Non credo che il, um, abolendo o proibendo, come vogliono qui, le femministe qui in Spagna mettendo delle leggi eh, contro la pornografia risolviamo il problema. Cioè, il problema è educare questo mondo al sentimento, alla bellezza, alla poesia. Eh, perché, come dice Gilden Ice, il rischio è che poi la pornografia, a parte, produce violenza. Perché è vero, ci sono dati, e, e questo ci sono proprio dati perché Gilden Ice è una studiosa, quindi ci sono dati sui danni che fa la pornografia che produce violenza e crea poi una società di sociopatici perché uno pensa che il mezzo per fare sesso sia quello comunque questo è un aspetto che riprenderemo e grazie a tutti per, per averci approfondito questo quest aspetto che io sinceramente non, non immaginavo insomma, che il film fossero così Comunque, ripasso la parola a Maria Laura facciamo un giro di conclusioni eh, non vogliamo fare una cosa... Uh, come dire, come al solito dei convegni, quindi sempre queste nostre dirette da un'oretta a un quarto. Eh? E Maria Laura, prego, anche le tue considerazioni, tu, cari curiosa di questo mondo. Grazie Walter, eh? sei molto carino, il tuo commento è molto bello, Walter, grazie, sì, lo ringrazio anch'io, perché è un commento da un uomo così corretto e, e, e giusto e sincero, è da ringraziare. Sì, io come prevedevo ho seguito con forte attenzione eh, le spiegazioni a parte il bellissimo precedente inter intervento, molto anche quello molto di Patrizia molto ben cosa che non, che non, che non conoscevo onestamente. Quindi vi ringrazio perché eh, io credo sulla mia tomba farò scrivere fatti che non fosse per vivere co come Brudi, eccetera, eccetera, Poi, eh, quindi sono sempre interessata conoscere, a conoscere nuove cose, ad allargare la mente e spero a più a lungo possibile e quindi ringrazio te, Dale, di questa opportunità che mi ha molto e spero di rincontrarvi presto nella mia vita. E io nella vostra Sì, ricordiamo ricordiamo nuovamente il documentario di maria laura l'altra metà metà eh, per cielo donne abbiamo visto il trailer che trovate qui e in questa diretta eh, ci saranno belle cose prossime con maria laura che ci siamo dette che faremo anche insieme e a cui a cui io tengo e tra l'altro stiamo lavorando Uh, possiamo anche dirlo ad un evento da fare a maggio giù con Patrizia, con Titti per la, uh, per, appunto, per la giornata mondiale contro uh, l'omotransfobia, vogliamo fare un evento grande, importante e grazie anche a delle professioniste che sono Patrizia e Titti. Quindi ecco Patrizia. Eh, grazie anche a te ci grazie a te ultimo, <ride> la tua ultima visione e poi ci salutiamo Beh, grazie a te Dale per questa opportunità e grazie a tutte perché ehm, questi momenti sono per me fonte comunque di scambio, di confronto e quindi di stimolo ecco, a fare a pensare a, tanta, a tante altre cose che diciamo ci sono da fare e che serve fare ecco e, mh, ovviamente io mh, vi ringrazio mh, non solo per come dire, il tema affrontato ma anche per la um, delicatezza la leggerezza e dall'altro lato anche lo spirito diciamo combattivo, ecco che uh, in qualche modo si percepisce in ognuna di voi, di noi, per cui è quello che diciamo ci porta a continuare a lottare, così come dicevamo all'inizio, e quindi che ben vengano tante altre iniziative come queste e, e tanto altro ancora, quindi grazie per questa opportunità, per l'opportunità di come dire, conoscervi, di confrontarmi con voi. Grazie Patrizia. Ecco, ti se ci vuoi dare un ultimo, un, ultima, un ultimo, come dire, eh, sentire, poi ci salutiamo. Eh, ricordo che questo video lo metteremo, sarà in prima. In... Resterà per, diciamo per diverso tempo eh, in primo piano sulla mia pagina giornalismo indipendente. Lo metteremo su YouTube con Maria Laura. Eh, Maria Laura, degli amici bellissimi giornalisti e non che condivideranno eh, questa nostra eh, diretta. E, e, e quindi anche lascio la parola a tutti. Ovviamente io eh, spero sempre che che la nostra società possa sempre migliorarsi nell'amore e nella bellezza, e che poi sono l'amore, la bellezza e la poesia sono quelli che poi combattono la violenza, combattono l'odio, combattono l'omotransfobia, combattono tutto quanto. Prego Titti. Sì, eh, io ovviamente ringrazio te per aver creato questa occasione di confronto perché appunto è stato molto bello e eh, ringrazio Patrizia e Maria Laurea per le loro condivisioni e i loro contributi. Eh, io sono insomma, felice di, di aver partecipato perché quando dico che sono una femminista, lotto per i diritti LGBT, alcuni spesso mi dicono che palle che sei sempre a fatti cosa. Invece io sono felicissima di parlare di questi temi, parlare di femminismo, di donne, perché siamo l'unica maggioranza trattata da minoranza, noi donne, quindi parlare di questi temi è ancora sempre fondamentale, quindi quando ci, saranno, ci sono queste occasioni è sempre giusto dire la propria e, e partecipare a, appunto, a questi eventi, perché è fondamentale parlare di donne, di diritti e, e di comunità LGBT sempre. Grazie Patrizia perché è verissimo, cioè, siamo la maggioranza ma siamo trattate anche come minoranza. Ecco Maria Laura, dici... Ah, ci vuole salutare Maria Laura, ci manda un bacio. <ride> e, come diceva Patrizia, siamo trattate... Sì, sì ah, prego Maria, Maria Laura. Un bacio perché... Fa parte delle, sempre della nostra dolcezza, siamo donne e quindi lasciamoci con espressione di dolcezza. Buona serata. Certo. Eh, L'ultima cosa che voglio dire è che, appunto, quello che diceva Titti, eh, siamo la maggioranza ma siamo trattate come minoranze. Quindi, eh, come dire, riprendiamoci un po' la, la, la, la, la maggioranza del, delle nostre voci, del nostro essere. E, e oltretutto eh, io questo è un messaggio che lancio a tutte le donne eh, di non avere paura di vivere i propri sentimenti e il proprio sentire e quindi di non avere paura perché l'amore secondo me è veramente la cosa più come diceva Eric Fromm l'amore è l'unica risposta sensata a tutti i problemi del mondo quindi the love is love benvenuto sia l'amore tra due donne, tra due uomini eh, tra generi eh, transessuali, intersessuali queer, benvenuto sia comunque sempre l'amore e un grazie a Walter che ci ha lasciato un commento bellissimo e fatto da un uomo è una cosa molto bella e niente, quindi ci vediamo alla prossima, ai prossimi eventi con Maria Laura, con Patrizia con Titti, seguite Maria Laura perché Maria Laura va ma anche spesso in televisione state fatti vostri Maria Laura è una donna comunque molto, molto attiva. Seguite anche Patrizia, il centro antiviolenza Riscoprirsi, che sta anche qui su Facebook. Vittima Fina la trovate anche lei su Facebook, con uh, anche lei, vicepresidente del centro uh, dell'Arcigay di Bat. E seguiteci sul giornalismo indipendente, la prossima diretta è il 14 novembre. Donne, violenza e patriarcato, pornografia e prostituzione. Buonasera buona a tutti, buonasera da todos da Madrid, e che stasera sarà illuminata da artisti e di luce. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti e a tutti. Ciao Maria Laura, ciao Patrizia, ciao a grazie, grazie. Ciao Walter, grazie per il commento bellissimo. Ciao a tutti.